Benvenuti a tutti, in questo nuovo video di Logistics ed Analytics Italia ci occuperemo eh, dello strumento presente in LibreOffice Calc definito Testo a colonne con questo strumento si può fare un'estrazione di alcuni elementi a partire da alcune stringhe di testo e nelle ultime versioni di microsoft excel per esempio questa attività viene fatta con il flash fill ovviamente il flash fill è uno strumento molto più carino molto più efficace molto più veloce però con questo video vogliamo semplicemente dimostrare che questo tipo di attività si fanno da sempre si possono fare anche con libreoffice calc in una maniera che porta via un pochino il più di tempo ma si possono fare. Facciamo un esempio di un foglio di calcolo in cui c'è una serie di eh, indirizzi mail dai, dai quali si vogliono estrarre i nomi e cognomi. Facciamo ad esempio so, mail.com. noi abbiamo questo tipo di testo e abbiamo la necessità di estrarre i cognomi e i nomi e poi di invertirli e di fare una serie di celle in cui c'è il nome e il cognome per una, qualche utilizzo all'interno del nostro database, facciamo ad esempio guidi.luca non so, chiocciola, facciamo verdi .raffaele chiocciola Email .com e facciamo rossi .maria com noi abbiamo la necessità qui a fianco di estrarre il nome e il cognome di fare Mario Rossi, Luca Guidi, Raffaele Verdi, Maria Rossi in una maniera automatica perché ovviamente c'è una grande mole di dati lo dobbiamo fare automaticamente si seleziona il menu dati e si sceglie dopo aver selezionato il tutte le celle da, dalle quali si vuole fare questa eh, estrazione menu menudate si sceglie testa colonne questo pannello sembra più difficile di quello che sembra sta cercando questo pannello l'entità di separazione il separatore nel nostro caso noi non vogliamo la stringa di testo chiocciola free mail non sappiamo perché fra quelle già settate come tabulazione virgola punte virgola e spazio non ci sia ma noi vedete noi l'abbiamo già preparata inserendo qui la chiocciola e segnando altro indichiamo che il separatore in questo caso è altro e vedete che già nella preview vedete che vi fa sparire da una parte free mail clicchiamo ok ed ecco che abbiamo già separato rossi.mario da free mail selezioniamo la colonna e la eliminiamo rifacciamo la stessa procedura perché adesso noi vogliamo separare la parola rossi dalla parola mario il separatore qual è? è il punto allora andiamo nuovamente nel menu dati nell'opzione testa colonne e stranamente anche se c'è il separatore automatico tabulazione virgola, punte virgola e spazio non c'è il punto allora noi selezioniamo altro e indichiamo punto vedete che anche qui nella preview indica che sono state formate due colonne una con il cognome e una con il nome facciamo ok ed ecco che i due soggetti sono stati separati adesso come fare una colonna in cui c'è prima il nome e poi il cognome invertendo semplicemente si fa il segno uguale, poi si indica prima la cella in cui c'è il nome, poi si mette il carattere di concatenazione e commerciale o ampersand in inglese e poi ci mettiamo uno spazio fra virgolette indicando che tra il nome e il cognome ci vale lo spazio e poi indichiamo la cella del cognome. Ecco qua. Vedete, scusate che ho fatto un errore, ah non ci ho messo un altro ampersand e poi l'ampersand e viene fuori Mario Rossi, rifacciamola ancora una volta, come si fa a collegare il contenuto di due celle invertendole si fa il segno uguale, poi indichiamo la prima cella che vogliamo inserire, mettiamo il carattere di concatenazione ampersand, mettiamo fra virgolette uno spazio o quello che ci pare. Chiudiamo le virgolette, facciamo ancora una volta ampersand e mettiamo guidi. Se noi facciamo il riempimento automatico la formula è già pronta. Vedete noi abbiamo estratto da una lista di eh, celle in cui c'era un indirizzo email eh, con cognome.nome chiocciola eh, provider dell'email, soltanto il nome e cognome invertendolo, rifacciamolo molto semplice, uguale, indicazione della cella con il nome, ampersand poi fra virgolette uno spazio ampersand, indicazione della cella con il cognome, come vedete questo tipo di attività spesso si possono fare anche in LibreOffice Calc, anche se nelle ultime versioni di Microsoft Excel sono eh, molto più veloci ed intuitive, grazie a tutti per aver seguito questo video, Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.